e la vanillina chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo i bimbi per 10 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo adesso il burro Facciamo, lo facciamo lavorare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il pizzico di sale, il lievito, l'uovo più il tuorlo e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5 avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per 30 minuti abbiamo ripreso la frolla dal frigo adesso tagliamola in pezzetti da 25 grammi ciascuno dopo aver tagliato alcuni pezzetti andiamo a formare le nostre dita a questo punto prendiamo come esempio il nostro dito e andiamo a fare delle incisioni sulle nocche e schiacciamo un po' i laterali. Prendiamo una mandorla, bagniamola nella marmellata e posizioniamola sulla punta del dito. Togliamo la parte in eccesso. Il nostro dito è pronto. Continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato tutte le dita andiamole a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. Le dita della strega sono pronte, lasciamole raffreddare prima di servire. Dita della strega. Grazie e alla prossima ricetta.